ciao allora oggi vi voglio parlare di questo fondotinta del libro rocher si tratta del eh, super matte zero Default, fondotinta 12 ore zero difetti zero brillantezza e promette di eh, non essere grasso non essere oleoso di matificare, con polvere di baikal 30 ml e basta quindi 30 ml è 14,95, però io lo prendo sempre con le promozioni, quindi scontato almeno del 40%, quindi vado a pagarlo meno di 9 euro. Allora, il colore che ho io è il 300, è questo qui, e l'ho completamente finito. Comunque, ora vi mostro intanto è lo swatch del prodotto e poi ho voluto provare per fare un po' un test generale, bello intenso anche con voi. A fare un test su strada quindi applicarlo al mattino segnare l'orario eh, registrare un piccolo video e fare le clip anche durante il giorno come si comporta quindi ogni più o meno tre ore per vedere se davvero dura 12 ore come indicato vado ad applicare il prodotto prima con un pennello io questi ovali mi trovo davvero molto bene che lo applico bene, si stendo bene e si sfuma successivamente lo vado a tamponare con una spugnetta ovviamente inumidita, insistendo sulle imperfezioni che tendono a vedersi ok allora questa situazione non ho messo cipria perché voglio vedere come si comporta, dobbiamo tenere d'occhio la zona T e le imperfezioni primo aggiornamento allora vediamo non rilascia colore sulla velina semplicemente un pochino di unto inizia sulla fronte ma sono passate tre ore e nel mentre ho lavorato al pc e prima ovviamente ho transato. comunque sia vediamo che non ci sono accumuli di prodotto e la zona non è neanche unta altro aggiornamento sono le 18, iniziamo a vedere un po' di unto sulla zona T e inizia a perdere un po' di colore si vedono ai lati del naso che non c'è più prodotto e ovviamente si notano anche di più le discromie e i difetti ultimo aggiornamento sono le 21 quindi sono è dalle 10 che ho sul fondotinta diciamo che ormai la situazione è un po' tragica e ora di rimuoverlo anche perché il prodotto direi che non si vede quasi più e la zona, soprattutto alla fronte, è molto unta. Tende anche un pochino ad avere unto le sopracciglia. Tutte le imperfezioni sono a vista. E inizio a rimuovere, passando la velina, sul viso, vedere cosa è rimasto. E vediamo. Più che altro è rimasto colore allora dopo la clip avete visto comunque sia che è un fondotinta effettivamente opaco io eh, normalmente applico sempre la cipria mentre per fare il test non l'ho applicata ma considerate che io ho la pelle mista tendente al grasso comunque è un fondotinta che si applica bene sul viso si suma bene con il pennello, con la spugnetta o con le dita tranquillamente ed è pratico in tutti e tre i modi non ossida quindi il colore che rimane quello lì ed asciuga velocemente quindi sicuramente avete visto che senza cipria dopo 6 ore inizia a lucidarmi molto la zona T ma credo che senza cipria sia abbastanza normale mentre le 12 ore eh, promesse dal brand no le 12 ore io effettivamente le ho fatte, perché l'ho applicato alla mattina alle 10 e ve l'ho fatto vedere alle 21, Quindi, eh, però avete visto davvero che non ce la fa, ma ricordate che è senza cipria, con la cipria fa qualche ora in più. Comunque sia, se durante il giorno lo voglio andare a eh, ritoccare, si fa tranquillamente, oppure con saliettini opacizzanti, si fa non lascia macchie non, è, non si sposta quindi una cosa sicuramente positiva devo dire che a me non è dispiaciuto anzi non sarà quel super matte che dicono ma è sicuramente più matte di tanti altri fondotinta che ho provato e sulla pelle mista devo dire che si comporta bene oltretutto ha un effetto molto naturale quindi se io dopo non voglio andarmi a truccare applico questo anche con le mani così lo, lo rendo ancora più, fon, fon, lo faccio fondere ancora di più con l'incarnato ed è pratico, come base va bene. È un fondotinta che se avete la pelle mista o grassa io vi consiglio di provare perché se siete abituati ai soliti fondotinta questo vi cambia, sicuramente cambia ed è diverso dagli altri fondotinta opacizzanti in commercio perché ne esistono tanti ne esistono tanti che valgono davvero restano davvero lì e per tutte le ore che promettono però sono molto più pesanti sul viso questo è leggero quindi una cosa che è un fondotinta di un buon prezzo senza troppi senza siliconi sicuramente senza troppe schifezze dentro che comunque resta leggero sul viso e difficile da trovare. Io questo l'ho trovato, l'ho provato, mi è piaciuto, non ne sono rimasta entusiasta, ma mi è piaciuto e devo dire che lo ricompro. Lo ricompro perché mi ha soddisfatto, poi applicato con la cipria, davvero vi garantisco che dura tranquillamente. Quindi questo è il prodotto. E io ve lo consiglio assolutamente. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. E fatemi sapere anche se vi è piaciuto quelle clip delle le, le prove su strada, quindi di tutta la giornata, e cosa posso migliorare, perché questo era un primo tentativo, quindi sicuramente migliorerò con il tempo. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!